Ha <laughs> ha Potresti evitare ho aperto, ho aperto, ho aperto. No, no. la scuola gentiliana. Io non sono, io sono l'opposto di Gentile, però, secondo me, la scuola gentiliana era una scuola democratica. Voi invece, quanto, quanto siete incazzati? Certo, quello che hai detto tu, se c'è una mente che ha architettato in un certo modo tutto, e allora devo dire: è una mente veramente diabolica a porta a casa. Buonasera carissimi amici della pagina del canale delle Termopili e della mia pagina. Questa sera siamo qui per parlare del rielezione del presidente della Repubblica Mattarella eh, non nella chiave e nella pretesa di dare delle informazioni ma di fare delle analisi politiche approfondite che magari possano inquadrare retroscene le motivazioni che hanno spinto uh, a questa nuova uh, rielezione eh, poi magari mh, come solito nei nostri video dibattiti ci allargheremo ad altri temi eh, con questo collegati eh, saluto i nostri ospiti studio il professore alfredo mosca nonché eh, autorevole giornalista. Buonasera. Buonasera, buonasera e grazie. Il eh, famoso blogger, eh, youtuber eh, Fiorenzo Fraioli. Buonasera a tutti. Ah. Ecco. Eh, L'architetto Pietro Paolo Messina che ha scelto eh, la nostra piattaforma questa sera per annunciare il suo ufficiale passaggio a Italexit dato che guarda si è anche firmato è il responsabile della nostra pagina culturale il professore Salvo Garcò Buonasera, buonasera a tutti eh, Allora mh, io ho sempre pensato anche se qualcuno erroneamente mi attribuiva delle previsioni che i nomi papabili eh, fossero tre eh, quello di amato di draghi e di mattarella ovviamente dal momento che draghi è stato ed è che amato è stato nominato presidente della corte costituzionale eh, le possibili scelte erano due però è interessante eh, conoscere eh, un, un punto di vista diciamo più più politico perché io comunque questa mia deduzione la facevo risalire ad altre motivazioni forse meno politiche e quindi approfittiamo dell'autorevole presenza questa sera di, di questi interlocutori per avere uno spazio di opinioni diverso e farci un'idea di quello che è successo in Italia sempre eh, con l'alleggiante spettro di questa emergenza secondo me, il mio modestissimo parere eh, illegale sin dal principio comunque al massimo prorogabile per due anni ormai siamo oltre i due anni quindi siamo proprio nel, nell'abuso più totale eh, chi vuole iniziare? professore mosca fraioli chi vuole dare? io come volete se, se volete vi do rapidamente la mia chiave di, di lettura Prego, io la, la rielezione di Mattarella è servita solamente a salvare la faccia eh, soprattutto di Draghi che è il vero impallinato eh, di, questa, di questa vicenda, insomma un, un personaggio chiamato Coran Populi, Rox Populi come salvatore, eh, Super Mario, eh, quello che avrebbe ridato eh, futuro e speranza all'Italia. Eh, e che poi eh, quando si è trattato di parlare del colle eh, è stato come dire sfiduciato da tutti eh, nessuno più voleva mandarlo al colle al punto tale che la situazione era diventata talmente imbarazzante eh, da suggerire anche a un vile affarista come diceva Cossiga eh, come Draghi di pensare di rimettersi ovviamente perché di fronte a una sfiducia così sfacciata eh, beh, insomma eh, non è che le alternative fossero tante a quel punto eh, pur di salvare Capra e Capoli ed evitare che eh, i mercati eh, perché non vi dimenticate eh, l'Italia è completamente interamente nelle mani della UE dei mercati quindi è, è, è legata eh, con un cappio al collo eh, alla fiducia eh, della finanza e degli investitori dei fondi sovrani eccetera. quindi per evitare che i mercati eh, ci sfiduciassero si è preferito di scegliere la soluzione più gattopardesca possibile eh, eh, in modo che tutto restasse tale qua, e quale quindi Mattarella eh, che pure aveva giurato e spergiurato che mai eh, avrebbe accettato il secondo mandato, anzi, che, insomma ben buon eccetera, eccetera. E addirittura all'ottava votazione, una cosa ancora più come dire singolare, ha accettato eh, il secondo mandato. Eh, quindi lui è, è rimasto a Quirinale, Draghi è rimasto a Palazzo Chigi Amato che era come dicevate giustamente voi il terzo contendente niente po' di meno che è andato alla consulta e così noi abbiamo a questo punto la certezza di avere un Presidente del Consiglio che con i DPCM attua come dicevo prima tra di noi in privato dei provvedimenti fascistissimi perché sommano all'esecutivo il legislativo quindi praticamente pone e dispone scavalcando interamente il Parlamento con il Presidente della Repubblica che eh, sostanzialmente tutore della Costituzione ritiene che tutto ciò, ha sempre ritenuto fino adesso che tutto ciò fosse perfettamente costituzionale e con una corte costituzionale in mano a Giuliano Amato eh, che amico dei Draghi e, e comunque eh, come dire eh, eh, uomo eh, del diciamo eh, diciamola così eh, non solleverà mai e non creerà mai problemi eh, ai provvedimenti che invece sono tangibilmente anticostituzionali, tangibilmente eh, eh, contro i diritti e contro la libertà. Quindi come ci ritroviamo? Ci ritroviamo in una situazione peggiore di prima perché, oltretutto, e qui finisco, eh, Draghi, mh, uomo... Eh, piuttosto privo di sentimenti ehm, ricorderà bene eh, come si sono comportati alcuni eh, movimenti in questa fase e quindi ricorderà bene i siluramenti eh, che ha avuto per il suo come dire, percorso verso il colle quindi da oggi poi eh, se ne buggerà completamente di tutti e ci farà pagare noi piangeremo lacrime e sangue eh, vedrete che cosa succederà e lo cominceremo a vedere da domani mattina perché domani ha convocato un consiglio dei ministri immediatamente per confermare la demenzialità assoluta delle mascherine all'aperto che è stata bocciata pochi giorni fa dalla Corte Suprema Americana eh, per lo Stato di New York, ehm, prolungherà eh, in maniera illimitata il Green Pass e perché mai in maniera illimitata? Scusate, Tutti i provvedimenti hanno, di questi tempi hanno avuto una scadenza, tutti persino la, la buffonata tra virgolette ovviamente dell'emergenza nazionale e stavolta il Green Pass sarà illimitato cosa significa secondo voi? Delle due l'una o che saremo vittime della pandemia o di un virus per l'eternità oppure che finita la pandemia questo Green Pass sarà legato a qualche cosa e che sarà questo qualche cosa? quindi domani ci sarà un consiglio dei ministri all'interno del quale il governo eh, sostanzialmente eh, diventato una sorta di gran consiglio del Ventennio di piazza Venezia disporrà della vita, della morte eh, della libertà e dei diritti delle persone senza che la più alta magistratura della Repubblica, che è quella del Capo dello Stato, o la consulta che è come dire l'organo costituzionalmente deputato alla verifica eh, del rispetto della carta e della legge delle leggi dica A o B. Questa è, eh, la, è il precipitato di una sceneggiata ridicola, indegna e vergognosa alla quale eh, abbiamo assistito eh, e alla quale non siamo in grado di ribellarci al contrario di tanti altri paesi che ribellandosi, e protestando, ba, ba, badate bene, in maniera civile consentita quindi che sia chiaro, eh, ribelli, ri, per me la ribellione deve essere eh, legale, civile, lecita e consentita per ottenere eh, appena eh, poche ore fa in Canada è stato abolito e eh, eh, cassata la legge sull'obbligo vaccinale, eh, in America Biden è stato sbugiardato dalla Corte Suprema sull'obbligo vaccinale, eh, in Danimarca, in Gran Bretagna, in Svezia, in Spagna andiamo verso la soppressione di alcune limitazioni e di alcune obbligazioni legate alla eh, pandemia in Croazia lo stesso eh, solamente in Italia eh, purtroppo un paese storicamente di pecoroni e la storia ce lo insegna perché prima tutti i fascisti e poi tutti i comunisti prima tutti i monarchici e poi tutti i repubblicani prima tutti i papalini e poi tutti i garibaldini quindi voglio dire la storia di questo paese insegna eh, quanto mh, purtroppo gli italiani non siano in grado di farsi eh, rispettare e quindi andiamo incontro ad una fase che anziché essere diversa come avrebbe potuto con l'elezione di un altro capo dello Stato e con il precipitato conseguente probabilmente di un governo diverso, mh, di una di un programma eh, eh, diverso andiamo incontro ad un peggioramento di prima eh, in un anno che ci vedrà massacrati dal, dalle bollette, dal costo energetico dalle tasse perché i comuni le regioni e le province sono stati lasciati liberi di aumentare le addizionali quindi aspettiamoci ovviamente eh, di tutto e di più eh, con una spesa fuori controllo eh, e con un quadro eh, produttivo quindi parlo del PIL è occupazionale molto diverso da quelle previsioni che Brunetta e che lo stesso Draghi facevano Solo poche settimane fa, quando annunciavano eh, trionfi eh, o sciocchezze del tipo di quelle che ha detto che disse Gentiloni: pensate, un commissario all'economia in Europa che dice che la crescita del 6% che ha avuto l'Italia nell'anno appena finito è stata la più grande della storia, un uomo di una ignoranza della storia economica infinita perché negli anni del boom economico, il, fa, il famoso Italiano. Miracle, eh, quello delle, della, della, della, della copertina del Financial Times ci dice che a cavallo eh, tra gli anni eh, eh, 55 fino al 62 63, in quegli 8, 7 8, 9 anni, l'Italia è cresciuta mediamente del 6% ma con punte dell'8,9% quindi pensate un po' un ignorante come Paolo Gentiloni commissario economico Dell'Europa che dice queste sciocchezze. La crescita che ci aspetta sarà molto, ma molto inferiore e, e probabilmente eh, ci aspetteranno eh, sorprese amare che questo governo, eh, questa nuova situazione eh, del quirinale, questa nuova situazione istituzionale e costituzionale, certamente non aiuterà a cambiare. Questo è il mio pensiero. Eh, la ringraziamo professore Mosca. Io mi, mi sono perso tra le domande che avrei voluto farle, ma eh, magari se cerchiamo di essere un, un po' più brevi tutti, riusciamo a sviscerare più approfonditamente gli argomenti. però mh, fermo restando che quello che ha detto è molto interessante ed è una buona base su cui costruire eh, il nostro ragionamento. F Fiorenzo? Ma intanto vorrei inserire nel dibattito una notizia che sta circolando in rete eh, non è confermata secondo la quale scusatemi ho una chiamata devo... ci siamo? vedete? sì devo sì st stiamo aspettando te non confermata secondo la quale eh, Draghi avrebbe gravi problemi di salute Cesare Sacchetti che ha fatto sapere questa cosa e per aver scritto questo sul suo canale Telegram ha avuto una perquisizione all'alba da parte della Digos. Alcuni giorni fa, scusate, c'è questo amico che. Questo è il clima eh. che c'è in Italia. Sì, sì, la Digos Quindi c'è questa notizia che potrebbe spiegare molte cose: l'improvvisa disponibilità di Draghi perché è ovvio che sarà. Al anali significa poterci stare sette anni se quest'uomo ha dei problemi di salute in effetti l'ultima volta che l'abbiamo visto durante la conferenza stampa in televisione è apparso piuttosto gonfio come la persona che prende dei medicinali pesanti magari è un falso allarme ma potrebbe essere una spiegazione allora a quel punto è ovvio che con Draghi in queste condizioni fisiche eh, una soluzione può essere stata quella di conservare comunque un regime di stabilità da parte della classe politica che domina il paese in nome per conto della borghesia cotoniera italiana e di interessi transnazionali tra l'altro vorrei farvi notare che l'importanza di draghi sia come presidente del consiglio che eventualmente come Presidente della Repubblica, è legata proprio a, ai fondi del PNRR perché intanto i fondi del PNRR non sono altro che una concessione di deficit che c'è stata fatta e vi ricordo che altri paesi come la Spagna dieci anni fa ad altri paesi sono stati concessi dei deficit molto maggiori di quelli che adesso vengono concessi a noi mascherati sotto la forma del PNRR questa è la prima questione da dire e il punto è che coloro che ci concedono di accedere al credito internazionale vogliono anche controllare il modo in cui spendiamo i soldi che è un vulnus, l'ennesimo vulnus di sovranità di questo paese vogliono controllare in che modo questi soldi vengono spesi sia perché vogliono partecipare, cioè è il creditore che ti presta i soldi, ma sotto banco vuole partecipare al modo in cui tu li spendi, entrare nei progetti. E in secondo luogo perché si intende rimodellare l'economia italiana secondo dei, dei principi ultraliberisti, di cui la vicenda della, della vendita di un tratto di costa alla Red Bull, in pratica l'ingresso a prodo della Bolkestein in Italia, l'approdo ufficiale, è soltanto un esempio. Eh, ai poteri transnazionali, poteri finanziari transnazionali, fa ombra il fatto che gli italiani per l'80% abbiano l'abitazione di proprietà, fa ombra il fatto che le le coste italiane siano nelle mani di piccole aziende a conduzione familiare eh? e vorrebbero appropriarsi sia del patrimonio immobiliare degli italiani sia della gestione del patrimonio legato al turismo cosa che in un regime di mercato dovrebbero fare eventualmente come dire, proponendo un, un innalzamento delle costi delle concessioni ma in realtà questa gente vuole prendersi le concessioni senza pagarle di più e come si fa per ottenere questo risultato? Bisogna mandare falliti gli operatori quindi paralizzare il paese impedire al paese per due, tre, quattro anni di produrre ricchezza indurre centinaia di migliaia di piccole medie imprese familiari a fallire centinaia di migliaia di proprietari di casa a liberarsi dei loro immobili perché sono diventati troppo costosi e poi a quel punto fare man bassa. a questo serve Draghi e sarebbe stato forse più utile al colle solo che al colle probabilmente se questa notizia è confermata non può andarci perché le sue condizioni di salute non glielo permettono. E allora se lo tengono per il momento come Presidente del Consiglio. Salvo? E, io vorrei un attimo più che lanciare una riflessione, una duplice riflessione, ma qui agli ospiti, a Pietro Paolo, al Professore Mosca, al Professore Faioli, e, ed è questa, Intanto, come dire, questa elezione sancisce eh, come dire, la conservazione eh, di, un, di uno stato di fatto e lo status quo di fatto è stato ristabilito, anzi addirittura c'è stata una costante adesso nel tempo. L'altra riflessione è, è che vorrei rilanciare ovviamente è che assieme alla conservazione la politica di fatto si è, si è arresa. La politica ha abdicato alla finanza, la Costituzione eh, ormai è eh, bene placido, che in qualche modo è stata uh, uh, come si dice, accartocciata ed è pronta per essere cestinata, ma c'è anche un'ulteriore un riflessione che qui lancio, perché vero è che noi abbiamo una classe dirigente, una classe politica in questo momento che eh, appare inetta, incapace, eh, è in grado di essere come dire, incisiva Aveva, potevamo avere l'opportunità storica e puntualmente questa opportunità storica l'abbiamo persa nel tentativo di cambiare le sorti dell'Italia e questa è la domanda che faccio al professore Mosca e agli altri, agli altri ospiti non è che la classe dirigente essendo noi pare in democrazia dalle nostre parte si dice che o pesci feta dalla testa, cioè il pesce comincia a puzzare dalla testa e in democrazia la testa è il popolo, è la gente che vota. Non è che effettivamente la democrazia eh, è degenerata proprio perché la gente, gli italiani, che pur nelle ultime elezioni comunque si sono rifiutati di andare a votare quando in qualche modo potevano dare un loro, un loro, un loro contributo votando anche il partito Vatte la Pesca. Questa è la riflessione che voglio lanciare qui in maniera molto, molto pacata. Una riflessione che in qualche modo ci induce un tantino a, eh, a porci anche delle altre domande. cioè Rispetto a questo, la domanda da posta allora è, come diceva Lenin, che fare? Eh, Salvo, prima di passare la parola agli altri, soprattutto a Pietro Paolo che è quello che ancora non è intervenuto, vorrei dirti alla fine questo è un discorso che, che abbiamo affrontato tante volte. Io non voglio personalmente salvare il popolo nella sua interezza, anzi, su molte eh, questioni sto riconsiderando le mie posizioni. Però è anche vero che è un segnale di cambiamento, anche sbagliato se vuoi, ma l'ha dato quattro anni fa, votando partiti fuori dal sistema, i quali hanno tradito il loro programma. Ora, come si fa a rimproverare che il popolo decide di non andare a votare nessuno perché ha perso fiducia in tutti i partiti? Quelli vecchi già eh, non meritavano di fiducia prima e quelli nuovi l'hanno tradita questa fiducia. Io non vedo nemmeno come dipinto in televisione o come pessimisticamente spesso gli intellettuali descrivono un consenso, un largo consenso a queste politiche nazionali. Gli italiani non sono d'accordo alla politica economica di questo governo, non sono d'accordo al Green Pass, non sono d'accordo a questo tipo di vaccinazioni indiscriminate e senza alcun credito scientifico ma solamente con carattere squisitamente politico. Il problema è che forse, e questa è l'unica cosa che io lamento del popolo italiano, è che non hanno la forza, il coraggio, la determinazione di reagire, e stanno subendo, ma c'è cioè il fatto di essere persone eh, che non hanno questa forza, in parte dà loro delle colpe, ma in parte anche le assolve, cioè non è che si può pretendere che. Eh, che le persone debbono essere pronte a fare la guerra civile perché in italia ci sono persone eh, al governo che se ne stanno strafregando dei principi costituzionali delle leggi stanno sovvertendo l'ordine perché parliamoci chiaro ma voi credete che una protesta seppur eh, eh, diciamo corposa possa cambiare le cose cioè, e qui le cose possono cambiare solo in alcuni modi specifici o disobbedienza civile fermando lo Stato, nessuno deve fare più niente, allora si, si piegano, come tra l'altro hanno dimostrato eh, essere impauriti quando ci fu la, la protesta di, di Trieste, perché non era una protesta di piazza, era un fermare un nodo nervaggio dell'economia italiana e infatti li sono impazziti quelli del governo. Dico, o si fa una disobbedienza civile o si cerca aiuto di uno stato straniero per fare la rivoluzione ma, ma, cioè noi studiamo uh, nei libri di storia la rivoluzione francese ma mica è stata fatta con proteste civile la rivoluzione francese cioè, se si vuole cambiare questo stato di cose eh, i metodi devono essere radicali ora possiamo rimproverare al popolo di non avere la forza di usare questi metodi radicali quando il popolo ha tutti contro quando ci sono poliziotti eh, carabinieri, vigili urbani eh, che vanno a rompere le scatole ai cittadini che vanno a fare la spesa che chiedendo il green pass quando nella piazza accanto c'è lo spaccio di droga indisturbato cioè, di fronte a ingiustizie del genere e, e a questa come dire questi sorprusi de, del più misero vigile urbano di paese cioè, cosa possiamo riprodurre noi al popolo? Io questa è una domanda che mi pongo, non lo so, la lancio come riflessione. Eh, Vuoi, vuoi dire qualcosa tu, Salvo, oppure Pietro Paolo? No, io lascerei la parola, la, la parola all'architetto Messina e, e poi anche agli altri. Vai, Pietro Paolo. Grazie, grazie a tutti. Grazie per l'invito. Eh, buonasera a tutti voi. Buonasera a chi ci sta ascoltando da casa. Eh, Giuseppe, ti ringrazio per avermi invitato assieme a tutti... Gli altri presenti a ragionare, a fare una riflessione eh, sulle, sulle appena terminate presidenziali, ma una riflessione più ampia eh, sulla compagine eh, di, di, diciamo di potere, perché non è una compagine di rappresentanza democratica, è una compagine di potere autoritario che ci rappresenta, dato in mano da, dagli psicopatici fondamentalmente. Mi ricollego alle parole del professore Mosca quando parlava della, della natura del popolo italiano come popolo di Pecoroni, storicamente di Pecoroni, eh, non solo, aggiungo che eh, la natura intrinseca del popolo italiano è anche tendenzialmente fratricida, eh, non dimentichiamoci che Roma è stata fondata da, da, dopo l'assassinio del, del fratello Remo da parte di Romolo, o non, non, eh, non dimentichiamoci del ferruccio. Eh, tutti, eh, tutti situazioni, eh, situazioni fratricide che nascono da questa tendenza che abbiamo sempre a dividerci, sempre per questioni ovviamente. In questo caso, ad esempio, un potere che crea una, una, una falsa emergenza a cui tutti diamo credito, cioè quasi tutto il popolo dà credito perché la paura. È quella che permette al, di, fare il, di determinare un controllo il più facilmente possibile. e Quindi, praticamente la gente, pur di, pur di sentirsi in qualche modo tutelata e garantita, si affida a qualcuno che ti dice c'è questo pericolo. Tu morirai. Io ti, ti, se tu mi ascolti, non morirai. Cioè, è molto semplice. Cioè, la tecnica più vecchia più vecchia del cuco, questa tecnica. Soltanto che il popolo italiano nella propria ingenuità coraggine se vuoi anche un po ignoranza perché negli anni è stato smantellato tutto attenzione questo è un lavoro che proviene da molto lontano il senso critico del popolo italiano è stato smantellato pezzo per pezzo nella scuola nelle università eh, anche negli ambienti diciamo di, eh, di riflessione spirituale eh, è un progetto veramente di più ampio respiro eh, ritornando con i piedi per terra per quanto riguarda questa elezione eh è vero, si riconferma uno status quo che ho, ho sentito dire più volte lo status quo che piace all'Europa attenzione, in queste ore raramente si sente parlare il presidente che piace agli italiani oppure la situazione politica che piace al popolo italiano ma del popolo italiano poco importa fondamentalmente ho sentito più volte invece parlare di quello che piace all'Europa quindi un'entità sovranazionale completamente diciamo, distante dalle esigenze di fatto popolari Un'analisi interessante, un'analisi politica interessante da fare è che le elezioni di, di Mattarella sono state sette anni fa, 2015, giusto? E l'attuale eh, compagine parlamentare è quella eletta nel 2018, che era un Parlamento, per ricollegarmi alle parole sia di Amenta che di Carcò, che era un Parlamento che doveva in qualche modo... Eh, cioè tutto, tutto composto da delle novità antisistema che dovevano aprire questo Parlamento come una scatoletta di tonno. Di fatto il Parlamento, costituitisi, allora, successivamente, c'era allora, uno, uno status quo, era Mattarella presidente, con la situazione politica del 2015, un Parlamento che viene rinnovato per arrivare a modificare, a cambiare radicalmente in questi tre anni eh, il Parlamento le politiche parlamentari e arrivare a, a votare un Presidente della Repubblica che doveva uscire fuori da determinati giochi, in realtà guarda caso, proprio quel Parlamento riconferma tutto eh, non solo chiusa questa analisi c'è anche un'altra cosa che è andata diciamo, mi ha incuriosito solo il 2 dicembre 2021 il PD aveva depositato un disegno legge costituzionale per modificare gli articoli 55 e 58 della Costituzione per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica chiedendo l'inammissibilità della rielezione del Presidente della Repubblica e l'annullamento del semestre bianco. Il PD me, me, meno di due mesi fa eh, voleva per legge impedire la rielezione di Mattarella. Oggi se ne fa No, no, no, no. Dire. Erano deputati vicini a Mattarella di fatto la stavano spingendo sì, ma, ma di fatto doveva avvenire questo. Comunque, eh, questi giochi sono sempre quelli che sono. Ritornando all'analisi eh, attuale, che può sembrare essere entrato di... in vigore, eh, Pietro Paolo, dopo l'elezione di questo presidente. Quindi, Quindi di fatto, prossimo. avrebbero blindato Mattarella e reso impossibile un ulteriore caso simile. Quindi, non, non, non, non, non c'è una contraddizione, è solo apparente. Comunque... Vabbè, una contraddizione apparente. Vabbè, comunque, il fatto sta che. Eh, si legge comunque come una contraddizione anche se politicamente non era pensato per Mattarella comunque il discorso è anche un altro vero che sembra eh, che tutto è rimasto come questo status quo ma in realtà il paradigma politico è comunque cambiato cioè il, il paradigma politico che è stato stravolto dalla situazione emergenziale ha apparentemente è lasciato uno stato di fatto eh, come quello precedente ma di fatto quello che è avvenuto ha cambiato le geografie interne, le geografie politiche interne al Parlamento. Perché ora noi dobbiamo vedere i rapporti che da domani ci saranno all'interno del Parlamento e tutto ciò potrebbe di fatto eh, portare comunque a una crisi di governo, perché le cose di fatto sono cambiate. Eh, si, è venuto completamente alla luce eh, l'inesistenza di, di un centrodestra che è solo, solo pura illusione è tutta una serie adesso di, di rivendicazioni o no? di, di altre cose che vedremo nei prossimi mesi e lì praticamente poi allora dice ma allora perché è successo tutto questo se gli uomini sono rimasti gli stessi? Probabilmente c'è anche un, un fattore molto più umano che politico molto poco politico, politico che è quello di garantirsi eh, cioè non, non cercare di mantenere più possibile lo stato di fatto sperando che non ci sia nemmeno una crisi di governo e sperando di non andare alle elezioni anticipate per garantirsi un po' di pagnotta in più tutto quello io per il resto invece come dicevi tu all'inizio quando hai mi hai presentato all'inizio del, del collegamento io sono contento, sono fiero di avere un segretario di partito che è stata una persona che gli ha detto in faccia a Draghi, lei è l'incappucciato della finanza mi basta questo oggi allo stato attuale per poter stare tranquillamente con i Exit eh, tanto mi basta per avere eh, allora Sapere che il segretario del mio partito non è eh, una persona che, che fa il riverente e si, o, com, o il bavoso, davanti al, al Mario Draghi, che abbiamo visto in questi giorni. in questi giorni, in questi mesi, osannato, non solo da, da, da tutta, quasi tutto l'arco parlamentare, eh, ma anche da, dai giornalisti che da tempo hanno smesso di fare il loro lavoro, ma stanno lì a leccare. E con questo chiudo questo intervento per il momento. Chi vuole intervenire? Io volevo dire... Vuoi... Prego, sì. professore Mosca. Ah, vole... no, io volevo dire due cose. Eh, dunque, il fatto della malattia di Draghi, eh, posto che sia, e eh, per carità auguriamo... Uh, in linea ovviamente morale di principio la massima salute a tutti non può essere una causa ostativa uh, perché mh, ci sono dei precedenti autorevoli mh, alcuni anche recenti e tristi Davide Sassoli eh, eh, poverino fu eletto presidente del Parlamento Europeo ma abbiamo letto dappertutto che tutti sapevano che da anni combatteva contro un tumore eh, piuttosto serio e piuttosto grave eh, eppure questo non ha impedito eh, che eh, fosse eletto al Parlamento europeo eh, lo stesso Berlusconi eh, voglio dire eh, che eh, risaputamente eh, ha avuto un tumore ed è stato ed è, è tuttora sempre sotto controllo eccetera e tutto questo ovviamente va avanti da anni e anni e anni io peraltro la storia la conosco bene perché io nel 94 sono stato eh, consigliere economico a Palazzo Chigi eh, sono stato con eh, il centro-destra dal 94 al 2011 eh, a Palazzo Chigi eh, sono stato consigliere economico della presidenza del gruppo al Senato consigliere economico della presidenza del gruppo alla Camera e ho lavorato a strettissimo contatto di gomito con Paolo Bonaiuti, il povero Paolo Bonaiuti che era l'ombra di Berlusconi, eh, quindi voglio dire molti eh, degli attuali ministri eh, li conosco da una vita, alcuni sono compagni di viaggio eh, come dire, da decenni e decenni, continuo ad avere contatti costanti, eh, con eh, chiaramente tanti parlamentari e, e, e tanti rappresentanti del governo eh, che chiaramente con i quali oltretutto eh, eh, ho anche lavorato quindi la storia di Berlusconi anche insegna come nonostante la malattia eh, sia stato eh, presidente eh, del consiglio più volte e sia stato anche candidato alla presidenza della Repubblica adesso quindi voglio dire permettetemi di dire che è una scusa che ha le gambe cortissime quella eh, della mh, presunta eventuale malattia di, di Draghi per non, mandarlo, eh, per non mandarlo a colle e lasciarlo. Eh, mm. I motivi secondo me per i quali eh, Draghi non è stato mandato a colle eh, sono molto diversi sono legati al fatto che l'Italia è completamente nelle mani eh, della, di una certa finanza, in particolar modo eh, della BCE, dell'Europa, perché l'Italia ha avuto quello che ha avuto, eh, che si tratta in realtà non di un'estensione del, del deficit, ma è un prestito, quindi praticamente stiamo aumentando il debito sostanzialmente, danno la possibilità non di sforare il deficit, ma di sforare fatto la Spagna, quello che hanno fatto altri paesi, è la stessa cosa. Esattamente, no, a noi è stato concesso in misura straordinaria rispetto ad altri e questo è il fatto perché a noi deve essere concesso in misura in maniera straordinaria quando ad altri è stato sempre concesso in maniera ordinaria. A noi è stato concesso, a noi è stato concesso in misura straordinaria eh, perché Draghi, eh, questo come dire, lo dico tra virgolette ovviamente, o la maggioranza, ha garantito che questo extra prestito straordinario eh, che verrà concesso all'Italia... Eh, sarà assicurato dalla contropartita dei 4 mila miliardi di ricchezza privata che l'Italia, che gli italiani dispongono contro i circa 3 mila miliardi di debito che andremo ad avere alla fine del sistema. La riforma del catasto eh, è una delle testimonianze plastiche. Che cosa sarà la riforma del catasto? Sarà una patrimoniale. Eh, la UE ha preteso, ha preteso. Di avere alcune garanzie rispetto ai prestiti che ci ha dato e, e, e, e Draghi, ovviamente. Eh, gliela ha consegnate queste garanzie tanto è vero che quando ha detto eh, con la riforma del cadastro nessuno pagherà una lira di più nessuno pagherà una lira di meno ha mentito eh, così come ha mentito eh, quando diceva che prende il, COVID, prende il covid va in ospedale e muore è un'altra un menzogna voglio dire ma in Italia la menzogna fa parte del parlare politico eh, le promesse gli impegni solenni presi di fronte agli italiani da parte dei leader politici politici E poi disattesi, eh, in Italia lasciano il tempo che trovano, eh, altrove per menzogne di questo tipo, per bugie di questo tipo, si finisce in tribunale, si finisce sotto impeachment in America, per esempio, o comunque si è costretti, costretti alle dimissioni. Quindi noi siamo nelle mani dell'Europa, pacta sunt servanda. Eh, Draghi si è impegnato ad offrire la ricchezza, mettiamola ehm, così, ovviamente lato senso, eh, privata italiana, in cambio di questi e infatti guardate mh, cioè, vi, vi invito a riflettere voi lo sapete quando l'italia dovrà cominciare a restituire le tranche dei prestiti eh, del recovery fund dovrà iniziare a farlo nel 2026 e guarda caso nel 2026 scatta la riforma del catasto ma insomma ci sono delle coincidenze che basta leggere i giornali e basta eh, leggere come dire, con attenzione i provvedimenti eh, per capire, eh, per capire eh, la sostanza delle cose eh, da ultimo le rivoluzioni allora, uno dei sistemi per non fare per avere un paese eh, che non si ribella perché le ribellioni eh, dei popoli eh, hanno ottenuto e ottengono ottengono tuttora, L abbiamo visto anche di recente in Francia con i file gialli eh, insomma gli aumenti sui carburanti eh, Macron ha dovuto fare eh, marcia indietro come hanno dovuto fare marcia indietro eh, in tanti altri paesi perché insomma quando il popolo comincia a smaniare di brutto beh, insomma, eh, bisogna, bisogna andarci piano uno dei sistemi è assicurare allo Stato eh, la sopravvivenza dei cittadini da noi è quasi il 70% dell'impiego pubblico diretto e indiretto quindi direttamente eh, dallo Stato, indirettamente attraverso lo Stato, è un impiego pubblico. Chi si ribellerebbe eh, al, come dire. Mh, al proprio fornitore di sopravvivenza eh, l'Italia è un leviatano eh, è un paese all'interno del quale i gatto comunisti hanno eh, preso possesso non solo dei, dei gangli vitali eh, perché tutto sta in mano ai gatto comunisti, tutto, tutto quanto a, guardar, a guardare bene i gangli, comunque quindi a un certo modo di essere, di essere sinistra ma in più è tutto statale vi chiedete perché Brunetta stranamente appena arrivato al ministero della pubblica amministrazione ha premiato gli statali ma scusate come mai nel mondo in una situazione di dramma dove il segmento privato soffre e il segmento statale è sicuro per definizione si dà l'aumento agli statali e si trascurano i privati che sono come dire i fornitori di fatturato esiste lo spillover economico che è il trasferimento di una parte del benessere a chi sta al sicuro Verso chi invece eh, rischia, come dire, la sopravvivenza. Ebbene, Brunetta ha premiato gli statali, ha promesso centinaia di migliaia di nuove eh, assunzioni. E perché questo si fa? Perché poi lo Stato, eh, il Leviatano, quindi questo sistema pubblico catto comunista, direttamente o indirettamente controllerà tutto. Quindi gli italiani, insomma, i professori, protestano. Ma non hanno la forza di andare fino in fondo l'apparato pubblico, i medici, i sanitari, protestano tutti, protestano persino i magistrati. Perché poi in Italia, guarda caso quando le cose non funzionano è sempre colpa eh, della, del sottodimensionamento degli incarichi, eh, de, de, de, de, eh, diciamo del, de, della struttura. Sono troppo pochi magistrati, sono troppo pochi professori, sono troppo pochi i medici, sono troppo pochi. Cioè in Italia lo Stato è troppo poco, eppure abbiamo un apparato pubblico gigantesco, straordinario. Lo sapete l'apparato pubblico americano con quanti dipendenti pubblici funziona? Un e 800.000 un milione e che sono diretti eh, la quinta sesta parte meno di quello che c'è da noi tutto il sistema l'amministrazione americana funziona quindi voglio dire in italia eh, la gente non si ribella perché perché chiaramente eh, non parliamo poi durante il covid durante il covid gli statali già eh, tendenzialmente nulla facenti per definizione in più sono stati lasciati a casa eh, in lavoro remoto con la certezza dello stipendio tutti i mesi quindi diciamo che la crisi sostanzialmente non parlo di quella economica ovviamente non l'hanno nemmeno vista professore, professore Mosca mi, mi, mi dispiace interromperlo un attimo io tra l'altro, questo, questo è un ragionamento che ho sentito altre volte ma, ma una riflessione anche qui c'è cioè qualcosa che non mi convince eh, noi stiamo facendo questa battaglia e quindi suppongo anche lei da, da come parla, da quando è iniziata la crisi, giusto? Que soprattutto con questa cosa del covid subito abbiamo sentito puzza di bruciato pericolo per la democrazia e quindi siamo subito eh, eh, scesi in campo per combattere questo leviatano ma siamo tutti statali qua Viceversa io che ho organizzato delle manifestazioni con del, dei ristoratori, i ristoratori non, hanno preferito prudentemente aspettare che sono invece eh, lav lavoratori non dipendenti e sono quelli che ora stanno pagando di più di tutti e per primi eh, queste scelte scellerate economiche. Quindi io, io penso che gli italiani anche qui non si stiano ribellando per mancanza di coraggio, non perché... Sono statale o privati sono sviziati dalle gabelle dello stato è, è proprio una questione caratteriale è una questione proprio eh, legata forse alla tradizione cristiana non lo so a qualche altra al, al fatto che comunque siamo nati eh, dalle ceneri di un impero che è stato invaso dai barbari Io non, non lo so o forse come sostiene il professore faioli perché eh, il, eh, la Sicilia in particolare ma l'Italia è stata riempita di schiavi da parte dei romani quindi la mentalità è quella Io non, non, non, non, ma no, non guarda, lo statalismo eh, mi permetta di dire che lo statalismo è, è uno dei principi economici e sociali eh, del comunismo il centralismo statalista e eh, non è beh, un caso che lo sia quindi è, voglio ma dire in Russia, in Russia, ma, ma in no, Russia ma in Russia non, sì, nella, nella, risulta, nella ex Russia comunista, dove risulta, hanno vissuto che il colpo di Stato del 92, non è stato un colpo di Stato statalista, ma un colpo di Stato liberale. E dopo 30 anni i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Ma liberale cioè, cosa? Ma... I liberali Beh, però, hanno la, la faccia di tutto, portando a dati inventati. Perché, per esempio, in Francia c'erano molti impiegati statali in Italia. Ma, quando non è lei vero. parla del numero di impiegati statali in America parla a livello federale ma dimentica no, me, no, che no, ci sono no, gli stati, no. stati. No, no, guardi, queste sono palle in guardi, Italia il numero di impiegati guardi, statali io, io, è, balle, abbia abbia è tra i più bassi d'Europa era abbia qualche decennio fa Abb ma oggi siamo veramente dopo 30 anni di privatizzazioni le sue affermazioni sono prive di fondamento sono propaganda no. liberale No, no, eh, lei sta dicendo una somma purtroppo di sciocchezze, ma per carità di Dio esiste anche la libertà di dire sciocchezze. In Italia l'apparato statale, diretto e indiretto, l'Italia è il paese in Europa e nel mondo dove la presenza dello Stato diretta o indiretta è la più grande in assoluto sono pronto a qualsiasi scommessa e lei sarà costretto a chiedermi scusa perché in Italia non esiste solamente lo Stato in quanto tale esistono i comuni, le province, le regioni esistono le municipalizzate esiste la RAI, l'ENI, l'ENEL esiste tutta una quantità di aziende che sono sostanzialmente che funzionano con il diritto privato ma che sono pubbliche, che sono pagate dallo Stato, quindi mi permetta di dirle che lei dice delle idiozie, studi per cortesia la situazione e poi mi verrà a dire che in Italia ci sono meno impiegati pubblici che in America dice delle sciocchezze delle sciocchezze no. sessipedali. in Dove Italia il 70% dell'economia io è profondamente politicamente scorretto, scorretto ma ma non mi faccia fare come Dico io sono profondamente politicamente scorretto, quindi a fare la parte del politicamente no, corretto no, no, mi trovo non in imbarazzo. Si di o no, scorretti. no, dico, eh, cerchiamo Se mi interrompete ogni secondo, io No, guardate, no, io non voglio interromperlo. vi posso Io però in genere ascolto Il silenzio e eh, però non va bene così. Abbiate pazienza. No, ma l'abbiamo lasciato parlare prima a parlare sopra. Lei io non sono disponibile a sentirmi dire che dico sciocchezze perché non sono, non sono abituato a dirlo, ma sono pronto a sfidare fino a prova di contrario chi me lo dice. Allora voglio dire: eh, in Italia è esistito fino agli anni '90 il ministero delle partecipazioni statali, strumento attraverso il quale fino lo Stato di inutili. Mille enti inutili che hanno assunto... no, no, sono proprio mille, mille fischia. Quindi, eh, caro signore, lei dice delle sciocchezze, e non le permetto di dire che le dico io. Quindi questa è la realtà delle cose. Dopodiché, eh, il colpo di Stato liberale, quale sarebbe quella? la parola liberale, questa parola della quale tutti ci riempiamo la bocca e che oramai copre ogni posizione politica, perché sono liberali quelli di sinistra, sono liberali quelli di centro, sono liberali quelli di destra. Io so solamente che i liberali veri sono quelli che hanno seguito in Audi e Croce. I liberali fasulli sono i figliocci di quel criminale di Togliatti e di, di tutto quel gruppo di catto comunisti, che certo, che certo, non si ispiravano né ai naudi e né a croce. Io so che l'opzione liberale alla quale mi riferisco eh, è quella eh, del miracolo economico quando c'era Einaudi eh, e non quando c'erano, come dire, eh, i suoi successori. Io so che lo statalismo, il centralismo, è figlio della cultura comunista, non è figlio della cultura anglosassone liberale. Voglio dire, quindi c'è una grande differenza. E siccome, come dire, modestamente è materia che conosco e che frequento piuttosto. Bene, eh, eh, visto che è tutta la vita che mi ci dedico, vi, vi pregherei come dire, di dare eh, la giusta allocazione alle definizioni. Negli anni 90 c'è stato non un colpo di Stato liberale, c'è stato un colpo di Stato giudiziario che è avvenuto attraverso eh, la vicenda di eh, Tangentopoli e quindi eh, con eh, una magistratura eh, orientata a sinistra che ha colpito dove... Eh, sapeva di dover colpire non dove era giusto che colpisse ovviamente e poi il caso Palamara è solamente come dire una minuzia chiamiamola così eh, di tutto il sistema caso Palamara di fronte al quale peraltro il nostro presidente Mattarella ha taciuto cioè una cosa grave sconvolgente clamorosa e indegna di fronte che ha pervaso tutta la magistratura il consiglio superiore della magistratura di fronte al quale la più alta magistratura dello stato e capo del consiglio superiore della magistratura ha taciuto negli anni 90 c'è stato un colpo di, eh, eh, eh, di, di, di stato giudiziario a seguito di questo colpo di stato giudiziario e come la vulgata e forse la realtà qui nessuno lo sa io non stavo su britannia ma su britannia c'era draghi c'era amato eh, guarda caso, c'erano altre persone, è stata svenduta eh, con le privatizzazioni eh, una parte dell'Italia, col risultato che chiaramente stiamo peggio di prima, ma questo perché? Perché chiaramente è stata fatta in maniera ipocrita e subdola. In, Am in Inghilterra le privatizzazioni che ha fatto la Thatcher e sono state come dire, quelle peraltro prodromiche, perché eh, le privatizzazioni in, eh, in Inghilterra, della British Petroleum, della Shell, cioè, di tutte eh, le grandi eh, aziende eh, inglesi hanno salvato l'Inghilterra in quegli anni eh, da una crisi economica eh, devastante e quindi, come dire, eh, la politica liberale, quella seria, quella sana, eh, quella, quella giusta eh, che non significa ovviamente liberismo sfrenato che non significa mercato senza regole eh, che non significa eh, padrone ricco e operaio eh, povero perché come dire non esiste eh, pubblico eh, che possa vivere solo sul privato eh, e non esiste privato che possa vivere eh, senza regole la realtà in Italia e qui finisco è che il pubblico pesa sul privato e siccome questo pubblico pesa sempre di più sul privato che diventa sempre più piccolo perché il pubblico diventa sempre più grande e più costoso, è un gatto che si morsica la coda, non riusciamo a diminuire il debito, non riusciamo a sostenere l'onere al servizio del debito, non riusciamo a crescere quanto dovremmo perché siamo zavorrati e siamo destinati ad avere un circuito fiscale sempre più pesante sempre più ossessivo perché chi li paga poi tutti questi pubblici che secondo lei sono così pochi li pagano i commercianti, i ristoratori le partite IVA i dipendenti privati chi li paga i professori, chi li paga i medici chi li paga i burocrati chi li paga la pubblica amministrazione le municipalizzate, i comuni, le province eccetera, chi la paga la RAI la RAI chi la paga? La paga il canone la RAI senza il canone sarebbe già con i libri in tribunale e così via questa è l'Italia, poi può piacere o non piacere, il sistema eh, che io preferisco è un sistema di Stato minimo dove lo Stato deve esserci dove lo Stato deve occuparsi di chi abbia veramente bisogno di chi abbia veramente necessità eh, di assistenza uno Stato che renda la vita più semplice sia ai cittadini sia agli operatori eh, economici e affiancato da una giustizia eh, che porti avanti come dire eh, le regole eh, dell'onestà e della serietà e non della disonestà e del clientelismo del resto, scusate, noi siamo cresciuti eh, tutto un pezzo almeno anche nella nostra generazione con il mito del posto fisso, noi non siamo cresciuti eh, negli anni 50 subito dopo il boom economico, in ogni famiglia italiana si cercava il posto fisso per i figli, il posto fisso Fisso ai telefoni, il posto fisso al ministero il posto fisso al comune, non abbiamo una cultura, eh, eh, come dire, dello sviluppo. Siamo cresciuti con una cultura dell'assistenza, eh, al sud poi eh, non ne parliamo. Questa è la realtà storica della nostra storia economica. Poi, per carità, io rispetto tutti, però ricordo anche ai tutti che rispetto che conto è rispettare, altro è condividere. Quindi io rispetto, ma non condivido. Professore Mosca, guardi che non è il nostro costume interrompere. Cioè, questo glielo dico semplicemente perché abbiamo fatto le domande brevissime l'abbiamo lasciata parlare tutto il tempo che ha voluto e penso che ha parlato anche più degli altri con piacere perché dice cose interessanti. Dico, ma ripeto, non, con tutti i limiti del fatto che siamo una trasmissione che va in onda sui social network e noi in televisione, con orgoglio possiamo dire che siamo diversi da, da, quelle, eh, da, da quei postriboli che ci sono in tv, quindi noi non, non l'abbiamo assolutamente interrotta. Vedendo dall'alto del mio essere con orgoglio politicamente scorretto che tutto sommato, anche se apparentemente non sembra, eh, si parte da posizioni simili in, questo, in questa platea, quindi magari se si evitasse eh, di litigare sarebbe un bene, ma non che sia proibito litigare, perché da, se volete potete litigare. È più bello. Solo un consiglio. No, no, scusa, eh, 30 secondi. Io, eh, per carità la mia reazione era una reazione di pathos una reazione di rispolemica mm -hmm. ma certo non di litigio e soprattutto una come dire una reazione eh, per eh, l'onestà del vero insomma cioè io non Vabbè, sono a dire vero... sciocchezze stop magari, basta. magari, magari... cose non condivisibili io posso dire cose non condivisibili e magari quello che dice è vero però il vero purtroppo non è fatto eh, Va bene, diciamo... abbiamo una visione diversa, mi pare evidente, però vorrei ricordare <ride> eh, che vai, fino, eh, fino eh, al 1986, sì. quando ci fu l'atto unico europeo, il sistema bancario italiano era in mano allo Stato. Nel 90 era già stato completato il processo di privatizzazione del sistema bancario. Subito dopo, un un'annetta e mezzo dopo, è arrivato Tangentopoli e Tangentopoli ha fatto fuori non due partiti liberali, ma due partiti statalisti la democrazia cristiana e il partito socialista consegnando una parte di potere a quello che all'epoca si chiamava PDS cioè coloro che hanno voltato le spalle alla tradizione socialista e statalista e un altro pezzo di potere al signor Berlusconi campione del liberismo sono partite le privatizzazioni sono state massicce nessun paese ha ha privatizzato come d'Italia Se ne è vantato. Mi pare da Lema. No, da Lema sì, da Lema ho amato, non ricordo chi di due, se ne vantò addirittura in, in Parlamento. E avevamo moltissime aziende di interesse nazionale: le telecomunicazioni, l'energia elettrica, eh, la, la cantieristica, eh, l'acqua, i servizi idrici. Sono stati tutti privatizzati. E mi si viene a dire che in questi 30 anni non c'è stata una ventata di liberismo in Italia, di privatizzazioni, cioè di trasferimento delle proprietà dallo Stato nelle mani di privati. Come si fa a dire una cosa del genere? Per di più si aggiunge una vera e propria fola, quella secondo cui il numero di dipendenti statali in Italia sarebbe superiore alla media europea. Non è vero specialmente se ci confrontiamo con un paese statalista come la Francia. E allora io torno a ripetere, per quale motivo alla Spagna per esempio è stato consentito di fare dei deficit fino all'11% senza che le venisse chiesto di mettere a garanzia le proprietà cittadini spagnoli e a noi invece viene que chiesto questa cosa eh Fi forse Fiorenzo se ti, forse... rispondere... no, se ti finire. posso rispondere se ti posso rispondere in maniera la lapidaria forse perché abbiamo una borghesia cotoniera italiana che in alleanza con i poteri finanziari transnazionali sta sfruttando questo paese e lo vuole definitivamente rapinare lo abbiamo detto poco fa ho citato l'esempio dell'acquisto di quel tratto di costa la Bolkstein che è sbarcata in Italia vedrete come andrà a finire vogliono sottrarre agli italiani la proprietà della casa lo ha, ripetuto, lo ha ricordato anche il professor Mosca a proposito sì. della rivalutazione delle rendite catastali sì. questi sono Nel 2026. da parte dei grandi gruppi finanziari ai danni della piccola proprietà la piccola proprietà di un stato il suo difensore. Nel, nel 2026 entra in vigore anche la circolare europea che impone l'adeguamento energetico, quindi i costi delle case diventeranno proibitivi e è fatto per espropriare la proprietà privata, senza dubbio. Eh lo so. E. Eh. Posso e intervenire? Comunque volevo rispondere e poi passo la parola a Pietro Paolo in maniera lapidaria, Fraioli. Perché succede in Spagna e non in Italia? Perché noi abbiamo perso la guerra e la Spagna no se poi andiamo approfonditamente alle vere motivazioni. Eh, vai. Posso intervenire anche perché poi vi devo lasciare per motivi personali, quindi devo salutarvi. Allora, io ho ascoltato con tantissima, con molta attenzione, sia eh, Fraioli che Mosca. E devo dire che entrambi stanno dicendo delle verità e, e, ascoltandoli ho, ho potuto fare una sintesi di queste verità perché di fatto quello che stiamo vivendo, la situazione che stiamo vivendo noi è figlia del sincretismo di tutto ciò. L'aggressione eh, dell'alta finanza, l'aggressione, eh, il colpo di Stato se vogliamo dire alla fusaro del turbo capitalismo non poteva avvenire se non c'era un apparato fortemente statalista. Quindi sono due aspetti, due lati della stessa medaglia, tant'è che da un lato si colpiscono i beni demaniali e dall'altro la proprietà privata della, piccola, della famiglia e della piccola media impresa. Cioè, e, e in realtà entrambi hanno messo in evidenza quali sono i, i questi, diciamo, gli aspetti più deviati e devianti sia dello statalismo che del liberismo, perché c'è un liberismo sano e c'è uno statalismo sano in realtà oggi siamo di fronte a una completa devianza ed è questo che dobbiamo riconoscere. Eh, io mi fermo qui, eh, è stato un piacere discutere con voi, vi devo salutare, saluto tutti, saluto chi ci ascolta anche da casa. Eh, spero di poterci vedere presto. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Buonasera. Sì, eh, praticamente, volendo riassumere anche il discorso di Pietro Paolo, io penso che il professore Mosca pa ha parlato del liberismo eh, ideale che mh, vuole premiare la libera iniziativa, la libera impresa eh, ed è contro al, al, al, a uno stato pesante, uno stato che, che sperpera il denaro prodotto dalle forze produttive di un paese. Quando però si parla forse di... Eh, di poteri finanziari si sta parlando di un altro tipo di liberismo che è un liberismo uh, che non ha nulla a che fare con quello nobile che se vogliamo alle tradizioni a tradizione sin dalle repubbliche marinali cioè non è un liberismo che permettere la libera iniziativa ma di fatto costruisce monopoli e quindi impedisce la, la libera iniziativa e costruendo monopoli di fatto e toglie la libertà infatti lo stiamo vedendo cioè eh, tutti in questo stato di cose eh, abbiamo gli stati ex comunisti che vengono da una tradizione socialista e che in parte avendo vissuto 50-60 anni in quella mentalità qualche cosa gli è pur rimasta sia nel bene che nel male che sono impermeabili a questa dittatura sanitaria mentre noi eh, Abbiamo come esponente Brunetta, <ride> si faceva l'esempio di Brunetta che dovrebbe essere una persona che storicamente ha fatto le battaglie contro i fannulloni, gli impiegati pubblici che non lavorano, si è sempre messo dalla parte de del liberismo, del libero mercato, della libera iniziativa, che fa del delle degli interventi come quello famoso in cui di fatto uh, sta togliendo dei diritti costituzionali ai cittadini e se ne vanta come, eh, come una cosa positiva quando è l'unico Stato, il primo al mondo ad averlo fatto. Ora, lei, professore Mosca, che ha conosciuto queste, queste persone, le sembra, ne sembra il ruolo naturale quello di Brunetta? quello incarnato da Brunetta cioè nel, no, mi nel eh, io partito so... liberale per eccellenza che è Forza Italia cioè, prego ma certo, infatti della famosa rivoluzione liberale di cui parlava Berlusconi nel 1994 non c'è rimasta più nemmeno l'ombra. Io sono eh, personalmente rimasto basito eh, dagli atteggiamenti di eh, Renato Brunetta eh, appena insediato nei confronti degli statali, nei confronti della pubblica amministrazione, i premi, gli aumenti, eh, gli scatti di candidatura, gli impegni ad assumere eh, come dicevamo prima centinaia di migliaia di persone altro fatto singolare appunto l'italia è l'unico paese al mondo dove le cose non funzionano perché sono pochi eh, gli organici eh, che eh, come dire eh, un un, contro, un controsenso eh, in natura eh, la logica ovviamente è dell'appartenenza a questo governo eh, che deve eh, viceversa seguire una linea che è completamente diversa, che è quella di concentrare la ricchezza in pochissime eh, grandi strutture, nel resto scusate. Eh, basta leggere il gran reset, il gran reset di cui tanto si parla, eh, non è come dire una fantasia eh, del sogno eh, di una notte di mezz'estate shakespeariana, è un volume. È un volume editato dal World Economic Forum eh, eh, che è finanziato e sostenuto oltre che da Bifarma quindi da, Big East, da tutti i più grossi eh, come dire, finanzieri del mondo. Quindi basta leggerlo. Eh, voglio dire per eh, verificare poi eh, le strane coincidenze. Eh, e qui dell'alta tanti... finanza. E quindi questa... ma, finanza... Certamente, ma, ma certamente voi, confende... voi, diciamo, spesso si confonde il liberismo con la speculazione. Voglio dire, sono due fenomeni che spesso eh, in qualche maniera si intrecciano e si sovrappongono, ma che non hanno, ma che non hanno nulla eh, a che fare perché il liberismo, eh, non nega la necessità di, un, appunto, di uno stato minimo di cui parlavo prima, perché certo che lo Stato ha da esserci ovviamente, a parte che tornando a prima eh, la canceristica è rimasta nelle mani dello Stato, l'energia è rimasta nelle mani dello Stato, l'acqua è rimasta nelle mani dello Stato. Eh, voglio dire, le stesse spiagge comunque sono nelle mani dello Stato, le concessioni dei maniali sono statali. Poi attraverso lo strumento della concessione eh, si può, come dire, eh, lavorarci lavorarci intorno. Eh, le banche eh, il passaggio delle banche dalle mani dello Stato alle mani dei privati è accaduto un qualche anno di più, siamo arrivati al 92, 93, c'è cioè voluto Amato quando eh, con Amato presidente del Consiglio fu fatta la legge sulle fondazioni bancarie le quali fondazioni bancarie piano piano assunsero poi in qualche modo il controllo diretto o indiretto delle banche. Adesso però noi sappiamo anche che lo Stato si è sempre fatto carico dei fallimenti bancari. Quante banche sono stavano per andare per aria dal 92 a oggi sono state salvate dallo Stato? Quindi in realtà lo Stato è rimasto partecipe. Insomma, voglio dire, eh, le cose bisogna saperle conoscere bene, bisogna eh, andarsi dentro. Eh, per verificare effettivamente quanto poi le privatizzazioni italiane sono state ridicole è stato venduto solamente quello che eh, si doveva vendere ma più che altro regalare eh, tutto il resto eh, è, rimasto, è rimasto nelle mani eh, dello Stato eh, perché è giusto che sia così secondo quella famosa logica eh, catto comunista e noi sappiamo che le cose nelle mani dello Stato ce cioè l'abbiamo abbiamo una prova sotto gli occhi di tutti insomma lo vediamo con i trasporti, lo vediamo con Ferrovia dello Stato, l'abbiamo visto con l'Italia lo vediamo con le municipalizzate, eh, lo vediamo con la stessa struttura sanitaria, la sanità italiana costa, insomma adesso noi abbiamo reso in questi due anni di Covid abbiamo trasformato i sanitari in angeli, abbiamo trasformato i sanitari in eh, eh, santi, eh, da beatificare e da portare eh, in paradiso e ci dimentichiamo eh, ci dimentichiamo due cose che fino a prima del covid non passava giorno che sui giornali non fosse portata in prima pagina qualche scandalo della sanità eh, qualche disservizio ospedaliero qualche menefreghismo eh, dei vari eh, primari qualche primario, i nepotismi e eh, eh, eh, eh, le baronie eh, nel mondo ospedaliero gli errori eh, nel mondo ospedaliero eh, l'inciviltà nel mondo ospedaliero con i malati buttati nelle corsie nei sotterranei, nei pieni di formiche eccetera, adesso da quando è esploso il covid, eh, gli pedalieri italiani sono diventati ma insomma ma vi pare normale ma possibile che ci dimentichiamo di tutto che ci dimentichiamo eh, eh, insomma come dire eh, di quello che in realtà abbiamo detto eh, per anni e anni l'Italia era il posto dove per fissare eh, una topografia assiale computerizzata ti rimandavano a un anno, due anni eh, e tanto è vero che l'Italia è anche il posto dove c'è la più grande parte di sanità pubblica e la più grande parte di sanità privata dove le cliniche, gli ambulatori privati. Privati, le strutture private i, i nosocomi privati i gerocomi privati eccetera eh, prosperano e si arricchiscono eh, a più non fare perché perché tutti quanti noi prima di andare in una struttura pubblica magari con un'assicurazione andiamo in una struttura privata e però durante il covid abbiamo eletto a santi e a come dire eh, beati o, o be beatificanti eh, tutti eh, Tutto il personale eh, del mondo ospedaliero perché c'è stato il Covid, anzi abbiamo dovuto assumere eh, altre persone per carità, magari necessarie, ma che quando e semmai dovesse finire il Covid comunque andranno pagate ovviamente. Quindi questa eh, è, è la realtà dell'Italia. Poi se si vuole dire che in Italia invece è tutto privato eh, o, o comunque gli impiegati pubblici sono pochi o che l'apparato pubblico è piccolo o comunque è più piccolo o tra i più piccoli eh, o cose del genere, per carità, lo si dica pure, ma non è vero. Poi per carità esiste Secondo anche me... libertà, non dire la verità. C'è un fraintendimento di fondo tra le due posso, posizioni? Posso sono così... Sì, io, vai, salvo. Sì, no, giusto, giusto per chiudere anche perché in qualche modo avevo, avevo cercato un tantino allora eh, c'è stato un recente studio, un'elaborazione un di alcuni dati del centro studi di impresa lavoro in realtà il dato che viene fuori è che eh, l'Italia si pone al quarto ultimo posto diciamo come cioè in Italia sono 3 milioni e 219 mila le persone impiegate a fronte per esempio che so dell'Olanda e dell della Germania che leggermente ne avrebbero di meno rispetto all'Italia la più come dire la nazione più, eh, che ha più dipendente risulta, risultano addirittura i paesi scandinavi cioè la Svezia la Danimarca la Finlandia Addirittura la Gran Bretagna ne risulta con il 16% rispetto all'Italia con il 14%. Questo è il dato di fatto che viene fuori. Però io voglio segnalare un paradosso. Scusami salvo, scusami salvo, apro sì. e chiudo una parentesi. Eh, C'è un equivoco di fondo questi dati che tu stai dando si riferiscono all'apparato statale inteso come tale, sic et simpliciter, escludo, sì, ma io voglio, escludo. Voglio scusami, scusami, insomma, scusami. Allora. Sì, Beh, scusami. Allora. se sì. a questi mm. ci aggiungi gli impiegati regionali, comunali, provinciali delle partecipate dei pari dei parastatali arriverai a eh, superare i 7 milioni di impiegati. Questi 3 milioni e rotti di cui parli 3,84 milioni escludono le municipalizzate, le comunali gli impiegati comunali. Perché nelle statistiche europee, come dire che vivono di un sistema comunque di riferimento federale quando parlano di stato, di stato, si riferiscono semplicemente all'apparato centrale. Quindi non è così. Se il confronto lo vogliamo fare, lo dobbiamo fare. Tra tutto quello che pesa sul bilancio pubblico statale, che vive anche di trasferimenti, una delle voci più pesanti. dopo gli stipendi, se tutti andassi, noi ci andassimo a vedere il bilancio dello Stato, c'è cioè una voce e stipendi, voglio dire, che è quella chiaramente degli impiegati diretti e poi c'è una voce trasferimenti. Cosa sono i trasferimenti? Sono tutti i soldi che il centro, lo Stato, che la ragioneria generale dello Stato, trasferisce ai comuni, alle regioni, alle province affinché possano pagare gli stipendi degli impiegati comunali, provinciali, regionali, municipalizzati, partecipati, enti inutili, eccetera, eccetera, eccetera. Se mettessimo tutto questo insieme ci cioè, accorgeremmo che l'Italia ha la struttura pubblica diretta e indiretta, apposta, io uso questo termine, è più grande in Europa e tra i più grandi nel mondo. Questa è la realtà. Poi, Vabbè, però bisognerebbe sommarla anche negli stati stranieri, perché se è vero che... Mai, non c'è un equivalente. Ci sono gli non... impiegati comunali, ci sono anche il riferimento, il riferimento no. anche a, a, no. per esempio alla distribuzione regionale dei, dip dei dipendenti pubblici in Italia cioè questo dato comunque ha accorpato alla distribuzione regionale dei dipendenti pubblici in Italia cioè paradossalmente quello che eh, si credeva di solito la vulgata è che eh, le regioni del sud siano oberate addirittura di dipendenti pubblici, cosa che è vero perché rispetto alle altre regioni è un dato abbastanza corposo, però per esempio spicca la Valle d'Aosta in, in proporzione ovviamente che, che sembra che il totale degli, del, degli occupati sia quasi il 21,6% a fronte per esempio del, della Sicilia e della Calabria che si, si attestano tra il 20 e il 21%. Però detto questo io voglio semplicemente segnalare una cosa che è vero che eh, anche una, è, è anche una questione semantica eh, nel considerare eh, statale eh, e liberale un, un processo, perché c'è da dire una cosa che i partiti, come per esempio il Partito Socialista, che fu, eh, sono d'accordo con il professore Mosca. Eh, che quello sì che fu veramente un colpo di Stato eh, nel vero senso della parola eh, sottile, finemente studiato e c'è stato però un processo per cui eh, quelli che in qualche modo apparivano come eh, i partiti eh, statalisti eh, si sono ammantati di un liberalismo o di un, o di un atteggiamento liberale che poco hanno a che vedere con la loro storia mi riferisco eh, ai dieci mi riferisco al PDS e poi successivamente al Partito Democratico perché in realtà che cosa hanno fatto? Hanno tenuto la struttura di tipo organica, no? Se vogliamo in questo modo, di tipo eh, statale si sono eh, ripurificati con atteggiamenti eh, liberali però qual era l'atteggiamento fondamentale di questi qui? Che hanno liberalizzato diciamo alcuni settori e questo è anche vero. Il problema qual è? Che in questa liberalizzazione c'è stato invece un potente controllo perché la corsa qual è stata? A mettere l'uomo di riferimento per cui rispondessero, qualsiasi scelta avessero loro fatto, rispondevano comunque a questo apparato di partito. Questa è l'operazione che si è fatta. Ecco la degenerazione di fatto del concetto di, de, de, di liberismo o di quello che doveva essere in qualche modo un, eh, una libertà anche nell'impresa. Nell ed è stato un paradosso ed è stato un equivoco storico sul quale è, è ancora c'è molta, eh, molta gente da questo punto di vista che dà un consenso forte perché io non credo che, per esempio, il Partito Democratico sia ai minimi termini. No, voi vedrete che il Partito Democratico avrà comunque un suo consenso abbastanza robusto. Perché? Perché in realtà molti uomini, come faceva notare ovviamente il professore Mosca, molti uomini sono lì ben messi in quella operazione liberale Che liberale non è di fatto, perché è soltanto una, eh, un costruirsi una facciata, eh, un maquillage che gli consente in qualche modo di essere moderni ed europei. Questo è il paradosso che avviene in Italia e questa operazione in realtà ci sta facendo implodere. La politica è finita e l'unica cosa che viene fuori in realtà è l'interesse. Eh, particolare e se volete di bottega è stop ed è finito lì. Eh, che faremo? La rivoluzione? Boh, non lo so, io non credo che l'Italia sia pronta per fare una cosa del genere, eh, non ci credo proprio perché, perché è meglio che lo facciano gli altri l'atteggiamento degli italiani è questo io non lo faccio, è meglio che lo facciano gli altri poi magari eh, se c'è da spartirci qualche cosa anche se mi spetterà una bricioletta eventualmente quella mi sazierà a me e alla mia famiglia perché questo è il ragionamento io non vedo, non vedo grandi da qui e nel futuro non vedo grandi cambiamenti anzi eh, l'elezione del presidente Mattarella non è altro che un fermare un processo che poteva andare verso la direzione di un, di un cambiamento non lo vedo e la delusione che fondamentalmente ha dato e ha un, un, un, come dire, una colpa storica Salvini eh, e, e tutta la combriccola che in qualche modo l'ha rappresentato veramente questo qui mostra un termome, il termometro di un, paese che è malato, di un paese che è malato però una cosa voglio dire, io che non sono io che non sono mai stato eh, di destra e che non sono mai stato un simpatizzante del centrodestra, e questo non, concorderò, non concorderà sicuramente il mio amico Amenta cioè l'unica che in questo momento si è mostrata coerente ai miei è proprio Giorgia Meloni che che ne possano dire tutti gli altri però io da osservatore, da cittadino mi rendo conto che l'unica operazione politica Coerente se volete, giusto o sbagliata, ma almeno è coerente, di dire io non ci sto in questo sistema, poi magari ha fatto altre, altre, eh, altre mille cazzate e di questo ne sono convinto, però almeno rispetto agli altri partiti vergini e casti si è comportata assolutamente con coerenza, io che non sono Né di forza né di, di, di Fratelli d'Italia, né sono mai stato e non ho mai appartenuto a un a, a, a quell'area. Ecco questo è il paradosso di tutto di, di tutto quello che si sta eh, succedendo attorno. Non lo so, io spero che i nostri figli, i miei figli, avranno la capacità di in qualche modo di, di, di cambiare, di cambiare atteggiamento, di cambiare cambiare no, non vedo un futuro roseo per l'Italia almeno da qui ai prossimi dieci anni eh. Eh, quindi sono, sono estremamente deluso e, e ognuno di noi dovrebbe fare nel proprio piccolo quello che è possibile in qualche modo nei limiti della della, diciamo, della, della, morale, della morale politica ecco di essere di essere no, ideale sono La vorrei, La, vorrei dare la parola a Fraioli che l'abbiamo un po' escluso, anche se la mia tentazione di rispondere a qualcosa sulla Meloni è forte, ma eh, ci rinuncio perché è giusto dare spazio agli ospiti. Vai Fraioli. Allora, mi pare che possiamo essere d'accordo nel fatto che questa stagione di liberalizzazione dell'Italia è stata condotta in maniera cialtronesca con interessi anche partitici e eh, di mh, occupazione, di potere per avere voti. E, e questa è una misura, secondo me, adesso, voglio dire, adesso vi voglio leggere un, un, un brano di Zingares che dà una misura appunto di questa, questo liberismo cialanesco, perché possiamo discutere finché vogliamo, io sono uno statalista, il professore, eh, professore come si chiama? Mm. Mosca. Mosca. È un liberista, possiamo discutere in termini teorici, però andiamo un attimo a vedere che cosa sono veramente i liberali in Italia. Allora, ascoltate quello che scrive Luigi Zingales. Scrive, l'Italia ha inventato la pizza, ma ancora non ha una grande catena di pizzerie. Il concetto del bar è di origine italiana, ma il paese non ospita una catena di caffè significativa. Il paese è una delle maggiori destinazioni turistiche del mondo, ma non vanta una grande catena di hotel. Allora io chiedo a Zingales e al professor Mosca cosa impedisce ai capitali di mettere in piedi delle catene di pizzerie, di bar o di alberghi. Cosa vogliono far fallire gli attuali esercenti per prendere poi il loro posto? secondo quella che è stata la modalità di questi 30 anni di pseudoliberismo perché questo io... è un liberismo di rapina questo è colpa di io... chi è colpa se l'Italia non ha una grande catena di pizzerie di chi è la colpa? di chi ha il capitale e non lo ha fatto? oppure degli italiani che per qualche motivo non lo so preferiscono andare nel baretto dell'esercente 300... è il mercato bellezza è il mercato mi si dia una risposta a questa cosa è questo il liberismo che si sogna? far chiudere i piccoli esercenti e prendere il loro posto? allora no, io non ci sto Ma io penso assolutamente allora intanto eh, eh, io sono liberale, non liberista eh, che, e c'è una certa differenza che non è di poco conto. Eh, io sono contro il liber... anzi, sono contro il liberismo selvaggio, sono contro eh, la concentrazione del potere in queste grandi major perché io sono invece più a favore come dire, eh, del dell'azionariato diffuso ma mettiamola così eh, in Italia non c'è mai stata eh, lo dicevo prima la cultura dello sviluppo ma c'è stata la cultura dell'assistenza in Italia non c'è mai stato un capitalismo liberale ma c'è stato <coughs> un capitalismo familiare e siccome il nostro capitalismo appunto è stato familiare, quello delle grandi famiglie che detenevano in accordo con eh, il potere politico eh, il controllo del mercato, perché c'erano poche grandi famiglie, quindi Pirelli, Orlando, Agnelli, cioè queste poi arrivavano da Benedetti, eh, eh, Ferrucci, insomma. I grandi, i, I grandi nomi del, eh, del capitalismo italiano che in accordo con il capitalismo di Stato, che era quello delle partecipazioni statali, ha gestito, come dire, in qualche maniera eh, la realtà italiana ed è il motivo per il quale eh, lo sviluppo industriale in Italia non è stato tale quale che altrove. Eh, quindi le grandi catene di distribuzione, eh, le grandi catene commerciali, le grandi catene imprenditoriali, le grandi catene alberghiere, quello che dicevamo, quello che dicevamo prima. E Il rischio è eh, proprio perché l'Italia si è sviluppata così, c'è la pizzeria ma non c'è la catena di pizzerie. C'è il supermercato, ma non c'è la grande catena. Oddio, qualche catena c'è, ma insomma, non così come eh, eh, altrove. C'è il bar col caffè buono, ma non c'è Starbucks. A parte che Starbucks è saltata anche in America e hanno dovuto come dire, fare una cordata per rilevarla. Ma è proprio questo il rischio che corriamo e cioè, ed è quello che sta succedendo: è che dentro questo piano chiamato Gran Reset che insisto non è un sogno ma è un volume e invito tutti a leggerlo peraltro è, è su internet si può acquistare, è scritto in inglese quindi ci vuole un po' di fatica ma insomma eh, eh, lo si può far tradurre magari da una cioè basta leggerlo. è proprio questo che questo liberismo, questo Gran Reset tende a eh, creare le condizioni e in Italia si stanno creando per soffocare queste piccole realtà imprenditoriali quindi la piccola e media impresa che comunque è stata sempre una grande risorsa di questo paese perché non ci dimentichiamo eh, che Piccolo e Bello, il Made in Italy del Piccolo e Bello ha fatto scuola eh, ovunque nel mondo la si vuole uccidere e la si vuole far eh, sparire a vantaggio dei sussidi di Stato dei ristori del reddito universale, insomma sia come sia eh, e eh, si vuole invece arricchire a dismisura le grandi major, chiamiamole così, che proprio in questi due anni di Covid hanno raggiunto livelli di, eh, di fatturato e di crescita eh, pensiamo ad Amazon, la grande distribuzione non, non ne parliamo di Big Pharma, pensate a quello che sta succedendo ma non tanto con il, solo con i vaccini ma con i tamponi, ma con la mucchina, ma con le mascherine, eh, insomma, ma con comunque gli igienizzanti. Quindi si sta eh, in qualche maniera eh, facendo in modo che eh, diminuisca la povertà assoluta e aumenti la povertà relativa, perché anche qui in genere si fa confusione. In realtà la povertà assoluta che misura la ricchezza complessiva del mondo, è un po' una dicotomia, ma è così in economia. La povertà assoluta misura la ricchezza intera del mondo ebbene ogni anno il mondo nella sua interezza diventa più ricco e quindi diminuisce la povertà assoluta però che cosa succede che questa diminuzione della povertà assoluta viene compensata dall'aumento della povertà relativa e che cos'è la povertà relativa è la differenza la forbice che c'è tra la ricchezza e la povertà quindi diventano sempre di meno eh, i più ricchi, quindi la ricchezza è sempre più concentrata in poche mani, mentre aumentano sempre di più la fascia, come dire, dei poveri. Quindi questo è quello che si vuole ottenere. Pochi ricchi che detengono il controllo del mondo. Bilderberg, il gruppo dei 30, non lo so, chiamatelo come volete ma sono realtà che esistono e che controllano eh, la realtà del concorderà mondo. con noi professore che questo non ha nulla a che fare con liberismo e con una politica certo. liberale eh, certo poi liberismo e liberale sono due cose completamente, completamente sì, diverse sì, sì. Liberale, eh, essere liberale è eh, un principio eh, politico, sociale, eh, Morale, economico, eh. civile che comprende come dire tutto il liberismo è una tecnica eh, economica eh, piuttosto come dire definita che può raggiungere eh, livelli di sfrenatezza eh, che io non condivido e non condividerò mai, eh, perché poi chiaramente degenera eh, nell'accaparramento, nella speculazione, nella sopraffazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci mancherebbe sì, io mi chiedo liberale. E vorrei sottoporvi questo filmato di due minuti, così lo faccio guardare anche al pubblico che ci ascolta e poi chiedere un commento perché è d'obbligo. Dati i discorsi che abbiamo fatto, sì, sì, sì, ve lo voglio fare vedere. A sì, guardate, sì, faccio vedere questo e poi facciamo un ultimo giro di sì. commenti. Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i primi in Europa e questo è un, dato, è un dato di fatto come siamo stati i primi sul Green Pass, come siamo stati tra i primi sul Green Pass 2G, cioè sul Green Pass rafforzato. Quindi da questo punto di vista non siamo secondi a nessuno in Europa, e quindi da questo punto di vista possiamo avere una grande soddisfazione per quanto riguarda lo smart working abbiamo preso una decisione anche questa straordinaria mondo pubblico e mondo privato lavoro privato e lavoro pubblico adotteranno tutti gli schemi di lavoro agile lavoro a distanza già presenti all'interno delle loro regolazioni contrattuali e normative quindi, il privato utilizzerà con questa circolare del ministro Orlando il massimo della flessibilità per garantire sicurezza ai servizi e per abbassare la curva del contagio. La stessa cosa farà il lavoro pubblico. La circolare è immediatamente in vigore per mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il massimo della sicurezza e col contributo, come diceva Speranza prima, a eh, come dire, controllare eh, l'evoluzione della curva, della curva pandemica. Anche questo è un risultato importante. Altro risultato importante è che si è esteso il Green Pass a tutto il mondo dei fruitori dei servizi pubblici e privati. Per andare in banca occorrerà avere il Green Pass, per andare dal notaio, per andare alle poste, per andare all'Inps, all'Inai, occorrerà avere il Green Pass quasi dappertutto, tranne che per andare a comprare ovviamente eh, pane e formaggio, vale a dire il cibo. Anche questo è un risultato straordinario, prima non c'era assolutamente nulla, tu potevi andare dal notaio alle poste, all'Inps, all'Ina, all'imbanca, eh, senza avere nessuna certificazione, senza aver fatto né tampone né eh, vaccino. Questa introduzione del Green Pass standard, chiamiamolo così, per tutto il mondo dei fruitori dei servizi, anche questo è un risultato che spingerà fortissimamente alla vaccinazione delle quote di popolazione che finora non si è vaccinata. Eh, pane e formaggio, eh, mi chiedo cosa ci sia di liberale e di liberista, conoscendo la differenza delle due te. Questo è un fatto comunista, un comunista sì. di Forza Italia, praticamente. No, la verità è che qui abbiamo quella che io chiamo una borghesia cotoniera che si è spartita le parti in scena e sono 30 anni che sfrutta il paese come mai era stato sfruttato prima. Forse negli, anni, forse negli anni '50, ma almeno quella era una fase di accumulazione del capitale e quindi aveva anche la sua ragion d'essere. Ma quando c'è stato il colpo di Stato del 1992, ha preso il potere questa borghesia cotoniera con le sue due articolazioni di destra e di sinistra. E abbiamo visto adesso un rappresentante di Forza Italia che sta facendo le stesse cose che, che fa il Partito Democratico, che è catto comunista invece. Quindi evidentemente questa chiave interpretativa se poteva essere in qualche modo valida all'inizio degli anni 90, oggi non ha più ragione d'essere. Bisogna cambiare chiavi di lettura della realtà. Mosca? Io eh, sì, sono d'accordo eh, con eh, Fraioli e, e aggiungo che questa è gente che andrebbe portata, e eh, spero, eh, mi auguro che il tempo si incarichi di stabilire la verità perché questi vanno portati tutti in tribunale, vanno portati in tribunale e processati eh, non solo per eh, attentato alla Costituzione, ai diritti, alla libertà, ma per attentato eh, alla salute mentale degli italiani. Eh, perché qui siamo eh, al paradosso che con la scusa di eh, utilizzare l'articolo 32 che impone la tutela della salute, eh, motivo per cui il vaccino eccetera, eh, si sta mh, invece violando l'articolo 32. Perché la salute anziché proteggerla la si attenta perché negare ad una persona. Che appunto può essere, può dimostrare di essere sana, di non essere contagiosa e lo può esibire con tanto di eh, tampone molecolare, eh, sia quello che sia. Ebbene, regare la libertà di sfago. Vi, vi ricordo che eh, nella eh, Costituzione americana, al primo emendamento, all'interno del primo emendamento c'è eh, il diritto alla ricerca della felicità. Quindi come dire che è un diritto costituzionale riconosciuto, eh, eh, da noi c'è il 32 che tutela la salute, ma la salute mentale è sempre salute. Bene, negare il diritto di svago, negare il diritto a una persona di poter staccare la spina andando a un teatro, andando a un cinema… Andando a mangiare una pizza con la famiglia, andando a fare una nuotata in piscina e quindi un'attività fisica salutare al chiuso, bene, negare a tutta questa gente la possibilità solo perché non si è vaccinata, pur essendo sana perché non vaccinato non significa ovviamente... Purtroppo eh, ma... non è solo è quello un... l'articolo negato. Le ricordo che eh. noi che viviamo in Sicilia non possiamo andare in nessun'altra regione d'Italia, siamo sequestrati, eh, perché no, benissimo il diritto dello no, spostamento. Io adesso, cioè, cioè, non, ma io adesso mi riferivo solamente al discorso della salute, eh, quindi qui ci stanno eh, aspetti veramente criminali, quindi io mi auguro che il tempo... Eh, rapidamente si incarichi di portare a galla eh, la verità dei fatti e tutti questi eh, andranno portati in tribunale e processati per attentato alla Costituzione, eh. per attentato alla salute pubblica, eh, per, per abuso di potere perché stanno succedendo delle cose di una gravità inaudita di fronte alle quali e qui purtroppo torniamo agli italiani eh, che siano o non siano consapevoli eh, non lo so, comunque di fronte alle, eh, alle quali c'è non solo il silenzio generale ma addirittura a seconda delle indagini eh, statistiche eh, l'apprezzamento gli italiani sono contenti del Green Pass eh, sono contenti eh, di fare una, due, tre quattro, cinque, sei dosi non lo so a quanto, a quanto arriveremo e pensano che sia giusto eh, girare con la mascherina all'aperto eh, cioè, eh, siamo atterrati nella criminale nel giro di due anni e eh, sono... eh, eh, senza non... come dire che eh, nessuno alzasse un dito è pazzesco, sono, è pazzesco non sono così ottimista come lei perché l'elezione di Amato come presidente Grazie. serve proprio a evitare che questi vengano mai processati. Beh, ma Amato stare in mesi per fortuna. La sua presidenza può durare al massimo otto mesi perché tra otto mesi scade, voi sapete che il mandato della, eh, della Corte Costituzionale dura nove anni eh, eh, al massimo e non è eh, fortunatamente. Eh, a meno, questo è scritto chiaramente. Al contrario della Presidenza della Repubblica, dove non è scritto che non si dovrebbe o non si potrebbe rinnovare, il giudice costituzionale non può durare più di nove anni. Amato, tra otto mesi eh, arriverà al compimento del nono anno di presenza all'interno della consulta. Quindi, male che vada, ce lo dovremo subire per otto mesi. Dopodiché, eh, non lo so, eh, chi vivrà, chi vedrà, però ricordatevi. Vi dico questo, che nella storia dell'uomo e nella storia intendo non solo storia, come dire, eh, eh, biologica, ma antropologica. Eh, eh, culturale eh, civile e sociale la buccia di banana eh, ha eh, sconvolto le sorti del mondo eh, Napoleone eh, perse a Waterloo perché gli avevano garantito che quello sarebbe stato un fine settimana di bel tempo e quindi eh, le sue armate eh, che vivevano soprattutto della velocità degli spostamenti soprattutto della sua artiglieria che era molto pesante avrebbero potuto eh, in qualche modo fare in presenza di un bel tempo in quella sacca erbosa in quel basso piano erboso di Waterloo fare man bassa eh, diciamo eh, degli inglesi e invece misteriosamente non si sa com'è quel fine settimana piove ininterrottamente sì, un al punto tale eh, da rendere tutto un pantano e, e, e, e, e Napoleone perse a materlo eh, potremmo ricordare gli elefanti eh, di Annibale di Scipione eh, mm -hmm. potrei, diciamo, la buccia di banana eh, lo, lo scandalo Watergate Pensate a Watergate, che cosa è successo? Due bobine trovate così per caso, buttate là, impolverate in una scansia dove c'erano insieme vecchie riviste, giornali, insomma roba così che questi due giornalisti incuriositi hanno preso, portato a casa, sbobbinato ed erano le intercettazioni autentiche eh, del presidente Nixon sulle forniture di armi, insomma bla bla bla tutto quello che è successo. Quindi al di là di Amato, al di là di Mattarella, al di là del dire acquarista Draghi, come lo chiamava Cossiga, e io che ho conosciuto Cossiga eh, e che, che è stato uno dei miei maestri, io ho, una, ho una stima, ho, ho, ho dei ricordi incredibili di serate passate a cena. Eh, in privato con eh, Francesco Cossiga vi posso dire che in privato eh, possibilmente era ancora più severo del vile affarista ebbene al di, là di tutto questo, eh, al di là di tutto questo esiste la buccia di banana e io mi auguro che questa buccia di banana eh, faccia scivolare eh, e cadere fragorosamente questa gente che andrà portata in tribunale per come si sta trattando per come si sta comportando per come sta disattendendo eh, disattendendo i principi costituzionali che sono stati il risultato di una guerra di liberazione di una resistenza proprio contro la violenza fascista quindi noi nasciamo eh, come eh, eh, liberati dalla violenza dalla repressione eh, fascista e oggi eh, come dire trascuriamo quella costituzione applicando leggi che sanno molto delle leggi fascistissime che, che se ne dica signori Paffa io continuo io con il cuore eh, scusate eh, non è nulla di personale fra ioli anzi alla fine abbiamo trovato praticamente quasi tutti i punti in comune e poi il bello è anche quello del confronto aspro maschio eh, eh, come dire senza, senza sottrazioni insomma tra noi eh, dobbiamo, dobbiamo essere così quindi vi ringrazio di cuore di questa opportunità eh, che mi avete dato e quando vorrete eh, concordandolo prima io sarò a vostra disposizione se lo riterrete okay. Utile. grazie, grazie, l'ultima parola per guarda, un saluto superiore. veloce a Carcò vai, un no veloce. no, io intanto ringrazio il professor Mosca con Faioli ormai ci conosciamo da, da parecchio tempo eh, ti ringrazio veramente di cuore per il contributo che hai dato alla, alle pagine delle Termopili assolutamente autorevole e di, e di grande qualità intanto però Alfredo, ce li teniamo sì. per altri sette anni. <ride> <Non> <ride> fatto una cosa è questa. No, Voi ma si... ecco, scusa, scusa <ride> mi hai dato il destro per una postilla, proprio un flash che volevo dire da prima e eh. mezzo d'Italia. Non è così, perché negli accordi Mattarella sa bene che quando il prossimo anno si eh, arriverà alle elezioni politiche e si eleggerà il nuovo Parlamento, eh, questo nuovo Parlamento avrà caratteristiche costituzionali e di Rappresentatività completamente diverse da quello che ieri lo ha eletto. Quindi Mattarella, eh, da bravo eh, democristiano di sinistra, occato comunista e anche come dire eh, eh, da persona eh, comunque scaltra, sa benissimo che quest'altro anno, all'indomani dell'elezione del nuovo Parlamento, avrà buon gioco per poter dire non mi sento di portare avanti un mandato che mi è stato dato da un Parlamento eh, costituzionalmente, rappresentativamente così diverso. Da quello che è nato oggi, per cui vi ringrazio e me ne vado. Quindi, Mattarella se ne andrà, però vi dico una cosa: vedrete che nel frattempo farà senatore a vita anche Mario Draghi. Vedrete. <ride> allora, io saluto uh, gli amici Grazie. che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, e eh, devo dire due cose importanti. Intanto, voglio fare il mio vaticinio. Eh, ufficiale su questo argomento dato che ne ha parlato il professore Mosca il eh, presidente Mattarella si dimetterà qualora ci siano le condizioni per eleggere un eh, nuovo presidente della repubblica vicino a, a certi ambienti di potere altrimenti non si dimetterà rimarrà in carica questa è la mia opinione personale eh, l'altra cosa importante che volevo dire è una risposta veloce a Piero Missale che dice perché non facciamo la rivoluzione noi eh, perché dobbiamo aspettare uno stato straniero perché o la rivoluzione la fai pacifica Piero Pissale e gli italiani per fare la rivoluzione pacifica non, non sono in grado, non l'hanno mai fatta nella storia perché bastava non andare a lavorare a settembre tutti quanti, perdere un paio di mesi di stipendio e il Green Pass sarebbe squagliato come neva al sole ma non hanno rinunciato a. A questi due mesi di stipendio, quindi non si può fare una rivoluzione pacifica. La rivoluzione armata in tutta la storia. Eh, è così, basta guardare anche al recente passato della, della resistenza <coughs> del nazifascismo è sempre aiutato dallo stato straniero. Perché bisogna fornire armi, eh, equipaggiamenti, informazioni, coordinamento, addestramento. Eh, e quindi, altre alternative io storicamente non le conosco, magari. Tu sei bravo, dice "Ma che cosa parliamo a fare qui? e eh, parliamo per fare comunicazione e cercare di diffondere delle idee che in questo momento non sono così diffuse in Italia, perché in questo momento la battaglia è principalmente di comunicazione e la stiamo abbondantemente perdendo, per cui eh, penso che sia molto utile eh, quello che stiamo cercando di fare. Ultimo annuncio, finalmente il cartone animato alle Termopili è pronto eh, e uscirà eh, domenica prossima al 100%. Eh, spero che dopo mh, un bel po' di lavoro, quasi un anno di lavoro, sia di vostro gradimento, se poi è una schifezza ce ne faremo una ragione, Vabbè, andrà bene ugualmente. Eh, saluti a tutti Buonasera quanti tutt e alla e. prossima. No, alla prossima. Grazie Salvo, grazie. Savo, grazie.